Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, cioè, ragazzi? Questa è solamente una guida per principianti, per quelli che hanno iniziato ad usare il proprio PC e davanti a loro si trovano un bel sistema operativo Windows 11 e vogliono, non so, nascondere la barra delle applicazioni. In pochi minuti vi faccio vedere come nasconderla, perché... È molto comodo, nel senso anche fare video e mettere anche altre uh, icone sullo, sul desktop. Quindi ragazzi, non ci basta che andare qua sopra, su Windows 10 bastava andare su barra delle applicazioni, postazioni e poi usciva una schedina dove um, la spuntava e poi si nascondeva automaticamente la barra quindi andiamo su impostazioni della barra delle applicazioni come potete vedere comportamenti della barra delle applicazioni qui c'è scritto nasconde automaticamente la barra delle applicazioni oppure mostra logo, mostra barra, quindi possiamo anche fare così, così e poi nascondere automaticamente la barra delle applicazioni e chiudi ecco come potete vedere io posso mettere icone qua sotto anche per liberare un po' di spazio ok e si alza ok quindi ragazzi il video finisce qui una semplice guida per uh, principianti quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao